Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro appuntamento settimanale dedicato al mondo dei certificati Zoom Certificates. Io innanzitutto saluto Riccardo Falcolini che è qui con me in studio. Buongiorno Valentina, un piacere ritrovarti. Buongiorno, buongiorno a te e do il benvenuto e il buongiorno anche al nostro Pietro Di Lorenzo che è in collegamento buongiorno a voi grazie mille per l'invito eccoci ciao ciao Pietro ciao. io inizierei da Riccardo Falcolini perché ecco lo, lo dico lo ammetto quando è entrato in studio io ho dato un'occhiata un po' eh, per vedere insomma se portava dei segni sul volto di particolare stanchezza di occhiaie visto che c'è stata una maratona eh, questa notte che riguardava le midterm americane dico chissà se anche il nostro Riccardo Falcolini si è fatto tutta la nottata per vedere dei risultati che però in realtà sono parziali sono parziali eh. esatto no la la maratona non l'ho fatta, le occhiaie però ce l'ho in realtà <ride> Ma, piccola battuta in realtà perché, perché comunque i mercati negli ultimi giorni sono un po' in fibrillazione, no Valentina? Quindi sono tanti temi che stanno tenendo un po' attivi e vivi quelli che sono i mercati quindi non ho fatto la maratona però insomma eh, i mercati negli ultimi giorni ci tengono belli in tensione o comunque forse ci tengono belli eh, vivaci eh, sì. cosa che non è mancata comunque nelle scorse messe, nelle scorse settimane no no non è mancata assolutamente anzi il mese di ottobre tra l'altro Riccardo ci ha regalato anche una qualche gioia, una qualche soddisfazione perché c'è stato un, un rialzo e vedremo insomma da qui in avanti se questo rally diciamo prenatalizio e poi pre natalizio effettivamente eh, ci sarà ma eh, questo insomma questa levata eh, del, del mercato azionario appunto nel, nel mese che ci siamo lasciati appena alle spalle ha ah, in in qualche modo sul volume poi delle operazioni, naturalmente rispetto al mondo dei certificati, sì, assolutamente sì, Valentina. Allora, vediamo uh, ad oggi un segno quasi totalmente positivo uh, in termini di variazione percentuale dei volumi per tutte le asset class rispetto ai cinque giorni, giorni precedenti, quindi rispetto alla scorsa settimana, vediamo comunque un volume in crescita del 12%, quindi che si attesta. Oggi ha 220 milioni rispetto ai 190 circa della scorsa settimana, eh, 44 milioni di euro di turnover giornaliero. Come dicevo, vediamo comunque un netto increase, netto incremento di quelle che sono le posizioni, comunque il turnover sui prodotti leverage, quindi in questo caso sia benchmark a leva che comunque, eh, quindi prodotti a leva fissa che prodotti a leva variabile un buon interesse, anzi forte interesse sui prodotti di investimento, un aumento dei volumi del 63%, ehm, e però notiamo una riduzione dei volumi sui covered warrant. Uh, quindi oh, comunque sono qualcosa ovviamente sempre di fisiologico no? ci si sposta tra le, tra le varie asset class uh, come sentiment uh, abbiamo sempre un sentiment bullish uh, mm -hmm. al momento che trova riscontro effettivamente su quelle che sono uh, poi l'andamento degli indici azionari, in effetti vediamo comunque che gli indici in generale hanno trovato, forse ritrovato vigore e, e si sono un po' allontanati da quello che è il bottom uh, di eh, diciamo un mese fa largo circa eh, se possiamo eh, inquadrare un orizzonte temporale e, mh, molti magari appunto hanno iniziato molti, molte clientele hanno ha iniziato a riacquistare eh, prodotti sui minimi quindi in generale per, pensando alle mh, asset class totali quindi diciamo una eh, rinnovata operatività da parte della clientela retail su, sui mercati c'è da dire anche questo valentina che questo è un periodo anche particolare poi magari pietro Ce lo, vorrà, ce lo potrà eventualmente confermare eh, se anche lui vede questo perché siamo anche in un periodo dell'anno in cui si iniziano a impostare le strategie per il recupero fiscale nel senso che eh, come eh, sai eh, le minusvalenze che vengono generate dagli investitori quindi le eh, perdite derivanti dalla negoziazione hanno una vita, una, hanno una durata prestabilita che è di eh, 4 anni più l'anno della generazione della dell'amministrazione quindi in totale 5 anni e ehm, quest'anno scadranno ovviamente le minusvalenze questo dicembre generate 4 anni mh, prima quindi molta attività sui certificati eh, durante il mese di novembre e dicembre è legata proprio a questo obiettivo di compensare le minusvalenze e quindi buona parte della clientela è orientata verso prodotti che o pagano delle cedole fisse oppure pagano delle maxi cedole appunto in questo periodo possano compensare le minusvalenze quindi diciamo c'è una buona reattività ora al mercato Ecco, una buona reattività eh, al mercato l'abbiamo detto insomma mercati che riprendono un po' di vigore che si allontanano dal bottom che appunto sì. avevamo eh, purtroppo toccato eh, nel, nei mesi precedenti eh, però eh, c'è cioè, sì ecco questa rinnovata positività ma attenzione perché permangono dei problemi uno su tutti naturalmente quello eh, dell'inflazione e attendiamo, e mi rivolgo a, a Pietro Di Lorenzo, il dato tra l'altro aggiornato dell'inflazione americana proprio nella giornata di domani, inflazione che poi si lega inevitabilmente anche a tutto il, il problema della recessione. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci soprattutto quali saranno secondo te le mosse poi eh, della Banca Centrale americana rispetto ai dati macro che eh, così snoccioleremo poi di, di giorno in giorno a partire appunto da quello di domani? Sì, in effetti la Banca Centrale Americana, così come quella europea, hanno oh, dichiarato in maniera aperta che le loro strategie seguiranno in maniera pedissequa quello che è l'andamento dell'economia e quindi dell'inflazione. Quindi dato importante, i mercati, se vedi, si muovono sempre... Con degli ampi scossoni in prossimità degli eventi chiave che sono proprio rappresentati dai dati sull'inflazione nonché le riunioni politiche monetarie. Uh -huh. Quindi, se guardi un grafico, soprattutto in America, vedi che proprio i punti di flesso sono proprio in quelle giornate là. Giornate difficili, io mi sento di diciamo, sconsigliare di prendere posizione prima di un dato perché se ci pensi è una sorta di coin flip, no? si scommette su qualcosa imprevedibile per uh -huh. quanto mi riguarda. E quindi consiglio più una visione ampia. E con i prodotti di investimento, alcuni dei quali se voi vedremo dopo, secondo me si riesce un po' a uscire dalla logica del minuto, dell'ora, ma si cerca insomma di cavalcare magari un movimento un po' più arioso che certamente è meno, come dire, impattante in termini emotivi, no? perché tutti tutti piace fare il fast profit, però tendenzialmente è una visione un po' più strategica e secondo me eh, opportuna per chi fa mh, trading e investimento, che deve essere diciamo, un atteggiamento molto diverso dal gambling, mm -hmm, che invece è il tipico sì, atteggiamento sì. di chi prima del dato prende posizione. Assolutamente una visione strategica un pochino più eh, a lungo termine anche se naturalmente insomma il fascino del guadagno facile anzi del guadagno rapido è un fascino Chiaro. che molti subiscono inevitabilmente. Ecco abbiamo terminato la nostra panoramica di mercato io direi attraverso la nostra intersigla possiamo andare nella parte più operativa della trasmissione ovvero i certificati della settimana.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 Uh, la barriera è abbastanza profonda addirittura a 13 euro la peculiarità però di questo prodotto a differenza del precedente è che in questo caso la barriera entra dei che cosa vuol dire? che se nel caso precedente di intesa nel corso della vita del prodotto poteva essere anche perforata senza perdere la possibilità di incassare il bonus in questo caso qualora da qui alla scadenza generale anche per un secondo vada sotto 13,12 il prodotto perde la sua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 Sì, allora ripetimi, Riccardo. C, D è 00 000, Hotel Como, Hotel Como 1, 1 c di Como, C541 541. Vediamo se.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 dall'altro punto di vista comunque il lusso continua a reggere continua a tenere molto vero. vero. diciamo che ne andiamo ad abbracciare tre il, il mercato dell'auto, il mercato del lusso e poi Elon Musk che secondo me che a fa esatto, ah, un, un, mercato pianeta, a un pianeta a sé Va bene, un commento anche finale da parte di Pietro eh, ho visto Riccardo molto ferrato sulla lista d'attesa e la sangue <ride> non sapere a che punto era lui <ride>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 o anche non investire sul mercato e spenderle diciamo per, per mantenere magari un adeguato tenore di vita. Benissimo, ecco in conclusione di puntata direi torniamo comunque anche sugli appuntamenti eh, formativi perché magari qualcuno a casa dirà a me ma insomma vi ripetete con uh, questa esigenza dell'educazione uh, finanziaria, sì ci ripetiamo perché è necessario ecco, sottolineare come uh, tutti questi strumenti possano essere utilizzati al massimo se si hanno le conoscenze e le competenze per farlo e allora ci sono anche delle opportunità proprio per aumentare il vostro bagaglio culturale in questo settore grazie alle iniziative uh, di Riccardo, di Pietro, quindi ecco, raccontateci brevemente cosa prevedete nel breve termine.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 Sì, guarda, oserei dire che adesso siamo nel mondo digitale, io come te ho fatto questa vecchia cosa, però so che addirittura ci sono dei, dei simulatori digitali in cui simuli proprio di guidare l'auto mm -hmm. il... prima di fare dei danni su strada. Ecco. Esattamente, quindi noi l'abbiamo fatta con l'istruttore con il doppio pedale ai tempi. Eh, sì, le nuove eh, generazioni sì. lo spiegano. È vero, faranno. è vero, eh sì. O, digitale so... virtuale nel metaverso e così. Però... Eh, così no. diamo una mano anche a Zuckerberg nella rispettazione. Esatto, però c'è da dire questo.